ZOMBIE APOCALYPSE <laughs> Me, ragazze, dunque questo è un altro nuovo video come vi ho promesso da prima nell'altro video che, che riccio che vi rimando all'altro video appunto dove vi dicevo che facevo questo video tag conosciamoci meglio. Allora ho qui il computer davanti, sono di fronte al computer con la ring light e sparafleshata su di me e il computer fisso che mi sto guardando tutte le Um, scusate, il al naso, um, tutte le domande che sono 23 domande di eh, botta risposta al video. Tag. Appunto, conosciamoci meglio e andiamo subito. Allora, il tag, se non ho capito male, da la regina dell'Idol, ovvero vabbè, chiamiamola Elisabetta R. Che so per nome, non so se lo so o meno. Ma vabbè, comunque, Elisabetta è stata tagata da non mi ricordo chi perdonami, casomai lo tirò nell'informazione, nell nel box informazione ehm, allora è stata taggata da aspettate che vado direttamente in un'altra pagina perché non voglio fare confusione allora scusate però questo video sarà lunghissimo ma pazienza video tag ok, conosciamoci meglio conosciamoci meglio Lasciamoci meglio, allora vediamo un po' se lo trovo vediamo se trovo sta roba allora è stata taglia, allora il video tab è stato ideato da Cuba Libre ovvero Amarilis, però lei a sua volta a volta di un'altra youtuber è stata taggata da Ombretta Carnicelli adesso mi ricordo ricordando però leggendo qua perché prima non mi ricordavo a memoria io non è che non ho memoria anche quando voglio ricordo quando no. c'è un petro andiamo il pietoso comunque eh, lei è stata taggata cioè citata da Ombretta Carnicelli eh, quindi ehm, il videotocco è stato ideato da Cuba Libre a Marlis e adesso lei ha nominato un'altra youtuber che non vi sto a dire perché tanto non so dove l'ha eh, taggata, comunque non importa vabbè. Adesso io vado in un altro video che ho le domande qui, presenti E dunque, allora, quanti anni hai? 34, ma vabbè <ride> Sì, non si direbbe, però ho 34 anni Quale scuola hai frequentato? A parte le medie di Palau eh, eh, l'asilo bla bla bla eh, le medie sempre a plau. le superiori eh, il turistico di Santa Teresa di Gallura si sì. il turistico sei fidanzata? Nine ma vabbè è un po' un tasto dolente ma vabbè cosa fai nella vita? Eh, nella vita non faccio nulla di che nel senso aspettate un secondo allora, dunque, scusate ma sono stata interrotta Quindi vabbè, no commento Allora, dunque, cosa fai nella vita? Nulla, la casaligna e, A parte che mi piace fare video su YouTube e Poi passeggiare, fare la spesa, tutte queste robe così E null'altro mm, A parte che mi piace fare un sacco di cose belle Tipo cantare, ballare, ma ballare Ballo poco e nulla E poi, eh, come si dice Mi piace anche Aspetta, ma questo microfono come l'ho messo? Boh, vabbè, allora, eh, oltre a ballare e cantare, mi piace anche eh, disegnare tutte queste robe così. E niente, poi, cosa dovresti fare? Cosa vorresti fare in futuro? Ma, nulla di che, quinta domanda, ovviamente. Forse eh, continuare eh, a fare le solite cose che faccio tutti i giorni, cioè uscire di casa, fare tante passeggiatine e vabbè, non è nulla di che quello che faccio in, in, in, tutto, in, in tutti questi anni ma non c'è nulla di che in questo paese mio, Palau quindi il futuro... Mm, non lo so, dopo la vita non ci metto nulla di buono il mio futuro, ma, ma non, non è neanche così brutto il futuro che potrei avere boh, non sto qua a dire che cosa e perché comunque vabbè, dovresti, dovrei, dove ti piacerebbe vivere? Ovviamente qui nel mio stesso paese, parlavo anche se cioè vabbè. Quali sono le tue passioni, oltre al mio capo? Eh, cantare e anche ballare, ripeto, ma anche perché no? Disegnare, queste cose così, sfogarmi sul mio quaderno da punti che ho passato la telecamera, ma vabbè, quello è il libro a sfogo che faccio quasi più o meno, più o meno <totipo> tutti i giorni. Eh, quanto tempo ti da quanto tempo ti trucchi e come è nata la tua passione? Allora, la mia passione è nata Che eh, praticamente cercavo di eh, eh, Non lo so, volevo, volevo ispir Non ispirarmi a qualcuno, perché altro è nata così, per caso Portando mia madre, ovviamente E poi anche perché no, guardavo ehm, Come dire sì, guardavo mia madre, poi quando sono cresciuta per là, guardavo Clio Makeup, Clio Makeup è, è brava, è bellissima, è, è nata così per casa, la mia, la mia passione per il trucco, non so più descrivervi altro meglio. Poi non ho no, no, domanda, qual è il prodotto make up con, con, con lezioni resti all'infinito, le palette viso e occhi soprattutto, e allora, si sa, l'illuminante anche perché no oltre a, in film primis il mascara ma vabbè quasi si parla di quale make up io sia, sia il make up sia si sì, scusate sia mm, il mascara che le palette ma mm, per me non c'è cosa che tenga sia mascara che palette non importa basta che mi trucco dieci domanda allora decima domanda a quale prodotto non porto non puoi, non puoi proprio rinunciare, o il mascara, ma anche il bronzer, ma soprattutto quelli per farmi le sopracciglia. Poi, qual è il tuo brand di cosmetico preferito? Il, il bronzer e, e il mascara, ovviamente. <ride> che colore preferisci per un trucco occhi? Dipende. o il blu, ma il blu non mi sta tanto bene, oppure il, eh, eh, come dire, il marrone. Dipende dal fucsia, anche il rosa, dipende, ma il rosa lo metto più sulle guance, dipende. Che colore preferisci sui trucchi, sui trucchi, sulle sul, sul, sul labbra anche, invece sulle labbra anche il rosso, il, il trasparente, il lip è trasparente, il rosa, dipende, anche lì. Preferisci, preferisci, allora, quattordicesima domanda, preferisci i trucchi, sto leggendo qua, sulle sempre, trucchi colorati o neutri? Anche lì vado a momenti colorati o neutri, qual è la parte che ami del tuo, del tuo viso? Eh, non lo so, gli occhi può darsi. Mm, qual è, no, qual è non sopporti? Ma nessuna dei due, vabbè c'è un petre. Quale parte ami del tuo corpo? Mm. Non saprei, forse le gambe, ma neanche eh. non mi va di dire mi vergogno un po'. Vabbè. Questa la salto vabbè, un po' tutta, amico. tutto il mio corpo oh. non c'è una parte che non amo. Quale cambieresti? Nessuna, ovviamente. Eh. Hai tatuaggi? No, ho solo nei dappertutto, ma non tutto il corpo, ma alcuni ne ho, alcuni se le sono andate via non so come mai, ma vabbè. Eh, ne faresti i tatuaggi? No. Se è favorevole alla chirurgia, chirurgia estetica, la faresti? Nine. Sono favorevole se ognuno ha i soldi di farla e se se la può permettere, ma mm, se, se uno è bello così e vuole invecchiare per come non vedo che motivo c'è di farsi la chirurgia estetica. Se vuole cambiare qualcosa allora sì, ma se no non è necessario per forza. Non è per forza necessario. Scusate un po' del gioco di parole però è così. La faresti? No, assolutamente. Che tipo di persona apprezzi? Ehm, dipende dal tipo di garbo che ha e che anche dal tipo di... Non lo so, il carattere, deve avere un carattere, non solo dolce, ma anche sensibile, dalla parte mia, perché io sono molto sensibile. Sono un po' stronza, però sono anche molto empatica quando mi parlo a me, diciamo la verità. Non sono sempre simpatica eh, e A volte sono anche un po' stronza, ma credo un po' tutte le persone a volte siano un po' stronza. Io parlo della parte mia, il mio carattere personale però parlo anche per, per, me, per gli altri, non siamo tutti così purtroppo, ma anzi per fortuna a volte anche. Quali invece non sopporti le persone arroganti e anche un po' falsucce, diciamo cioè la verità? Ventitreesima domanda dopo la ventiduesima quale youtuber, blogger, amministratrici segui maggiormente? Allora, eh, io seguo a volte, non sempre, ma tante volte a Amarilis appunto, Elisabetta R e tante altre ma le... delle tante io seguo anche allora anni fa seguivo non so quanto tempo Ombretta Carnicelli però adesso mi viene a seguire o Amarilis o Uffettina Chic, Alessandra o anche altre ragazze sempre di Youtube ma non so perché mi viene a seguire altre ragazze ancora boh non saprei allora, lascio il libro, il tag, eh, io vorrei taggare anche altre persone, aspettate un attimo, vorrei taggare anche eh, Stefi, il canale di Stefi La Perottina E niente ragazzi, questo video è finito, se volete potete taggarvi a vicenda, io lascio il libro, il tag, taggo anche le, le Martinos e Martinos, e poi tango anche Antonella Paglino e altro nulla, lo lascio libero. Chi vuole può parlare in questo tag. può citarsi in prima persona e, far, e farsi conoscere meglio. Io mi sono fatta conoscere più o meno così, attraverso questo tag. Scusate un po' per la voce, ma um, è un momento un po' no oggi, quindi è normale non voglio parlare di cosa perché i panni sporchi come suol dire si lavano in casa propria quindi non voglio dire cosa mi è successo però evitiamo ok nulla tranquillo, sto bene non è nulla di grave bacio grazie ancora dell'ascolto e ci vediamo al prossimo video ciao ciao ZOMBIE APOCALYPSE <laughs>